183esima volta e che faccio questo video, stare davanti a un tablet non è facile per niente, e, circa il progetto del Radio Romanzo Q. Quando Stefano me ne ha parlato io ho pensato che fosse una sfida folle, una sfida perché sceneggiare Q di Luther Blissett non è sicuramente una cosa facile e ed è folle perché è un prodotto audio e siamo nell'epoca dell'immagine a tutti i costi dell'immagine iperipnotica e quindi non è una cosa razionale però in questo il collettivo Mühlhausen secondo me si è ritrovato perché ci piacciono le sfide evidentemente e perché siamo tutti un po' folli e abbiamo deciso di andare in giro a cercare altra gente che crede nella sfida e mette un pizzico di follia nella propria vita perché quando questo progetto sarà pronto eh, non solo sarà una cosa bellissima eh, e tutti e tutte ne potremmo godere ma immagino proprio le scene le scene in cui c'è l'ora di latino di greco o il capo ufficio ti sta facendo la solita minata oppure stai andando verso l'ufficio la scuola, la palestra oppure stai a casa a preparare un dolce e cucini per te in solitudine o per una collettività immane. e a un certo punto sei lì preso nella tua immaginazione e stai ascoltando la ventesima puntata di Q fighissimo no? Beh, io non vedo l'ora, spero pure voi.